video tutorial mostrerò come realizzare il poncio che permette di terminare il nostro coordinato maglia e poncio cuore d'inverno per quanto riguarda il filato io ho utilizzato quello della, shade, della DMC linea shane che ha queste belle sfumature e ben si accosta con il color marrone che ho usato per la maglia quindi ho preferito non distaccarmi troppo eh, dal colore della maglia al colore del poncio però vedete lo vivacizza un po' la maglia proprio perché ha questi colori eh, all'interno che sono molto molto carini prima di Dirvi il quantitativo voglio farvi vedere altri uh, tipi di accostamento che potreste fare se volete rimanere tono su tono io vi consiglio di utilizzare il baci rubati blu notte e il, naturalmente lo shane con le sfumature del blu vedete stanno benissimo insieme e avrete quindi un tono sul tono come il mio mentre se volete un bel distacco eh, ma che resti comunque qualcosa che non sia esagerato vi consiglio di utilizzare il color tortora del baci rubati, ossia lo 02, è questo sfumato dello Shein, che è tutto sul rosso, rosso e bordeaux, perché come potete vedere c'è uno stacco, ma non è una cosa troppo, eh, come posso dire, pugno nell'occhio, è invece perfetto perché vi dà quello stacco molto eh, bello, comunque da poter guardare. Un altro accoppiamento che pure mi piace, che potreste fare, e lì diciamo che lo stacco non è tantissimo, um, però si abbinano bene e utilizzare invece il colore grigio del rubati per realizzare la maglia e questo, questo shane con queste sfumature che non ha un grigio ma ha questo blu eh, diciamo ghiaccio che quindi richiama il grigio e quindi trovo che sia un bello accostamento vedete poi è vero che c'è questo verde e rosso ma non è un pugno nell'occhio questo fatto che va a distaccare e poi c'è il blu che va sempre bene con il grigio e anche questo rosa che sta bene con il grigio quindi si stacca non tantissimo come l'altro accoppiamento che vi ho fatto vedere però è bellino anche questo se poi invece volete dare un bello stacco però senza come ho detto che risulti un pugno nell'occhio potreste usare il nero del rubati. o io più che il nero vi consiglio il grigio scuro del rubati e appunto usare un altro tipo di filato sopra, se usate il grigio scuro potreste usare il mio stesso colore oppure potreste usare questo colore qui, eh, questo rosso quindi vi potete sbizzarrire a fare gli accostamenti che più vi piacciono detto ciò per poter realizzare questo porcio io ho utilizzato quattro gomitoli quindi 400 grammi lavorando con l'uncinetto del numero 6 e mezzo la lavorazione è semplicissima è la stessa che abbiamo usato per la maglia solo che si lavora in giri di andata e ritorno e si vanno a realizzare due rettangoli i miei rettangoli sono lunghi ognuno 88 cm e alto circa 35 cm vi sconsiglio di farla troppo larga Ossia, tenete sempre presente la vostra taglia, quindi se siete ehm, S o M vi consiglio di mettere lo stesso numero di catenelle che ho messo io. Se siete una taglia L vi consiglio soltanto 10 catenelle, eh, scusate, 20 catenelle in più per avere un motivo in più per lato Però, a parte questo, non fatela troppo larga perché poi se la volete indossare sopra dei cappotti vi potrebbe dar fastidio. Mentre se la volete indossare sopra delle giacchette estive o sopra delle magliette in primavera, allora potete farla anche più larga. Perché vi do questo consiglio? Perché è vero che sotto io non l'ho cucita Quindi non vi dà fastidio con qualcosa sotto Però l'ho cucita qui E se voi andate a farla troppo lunga Temo che poi troppo lavorazione qua sotto Vi dia fastidio se indossate una giacca E comunque sapete la giacca Ha eh, un cappotto o un giaccone invernale Hanno eh, molto più oh, vapo Vapore, no, eh, scusatemi Hanno molto più ehm, Sono molto più ingombranti mettiamola così, Quindi ho paura che vi dia eh, fastidio Quindi vi consiglio di non farla troppo larga se avete intenzione di indossarla sopra dei giubbotti o dei cappotti mentre se la volete usare come ho detto in primavera o sopra delle giacchette uh, più leggere allora in quel caso potete anche farla più lunga rispetto a me. Una volta fatto i due rettangoli si vanno a cucire all'altezza delle spalle e come vi ho detto ho cucito qui per creare gli scalfi. Vi dico naturalmente nel video quanto sono andata a cucire e quanto dovreste cucire in più rispetto a me se siete una taglia diversa. La lavorazione come vi ho detto è semplice perché è la stessa della maglia. quindi si vanno a fare i sei giri per creare la nostra striscia di cuori mi avvicino così la potete vedere e poi si lavora sempre lo stesso giro fino all'altezza delle spalle e um, io sono andata a lavorarlo fino ad arrivare ha un'altezza complessiva di 35 centimetri voi però potete farla anche più lunga rispetto a me in questo caso se siete una taglia m vi consiglio di andare a prendere se la volete più lunga 5 gomitoli perché io 4 gomitoli li ho usati del tutto quindi 5 gomitoli in modo da avere eh, 3 4 giri in più per il davanti 3-4 giri in più per il dietro se siete una taglia m stessa cosa la volete un po più larga un po più alta, allora andate a comprare sempre un gomitolo o forse anche due in più, due forse esagerato, sempre uno va, può bastare, perché alla fine per la, se lo volete fare più larga dovete aumentare solo di 20 catenelle, perché poi troppo sarebbe esagerato, e se la volete in più lunga dovete aumentare soltanto di 2-3 giri, 4, perché comunque vedete io sono alta e vedete che qui comunque mi arriva l'altezza dei fianchi, non qui, quindi se aumentate soltanto di 2-3 giri o anche 4, l'avete sicuramente più lunga.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 Per realizzare il nostro poncio io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Shane, il colore che ho scelto io è lo 0139 che è questo sfumato come potete vedere del beige con all'interno anche un po' di rosso quindi veramente molto carino e vi farò vedere il campione su cui andremo a lavorare. Realizzeremo due rettangoli uguali, uno avanti e uno indietro e io vi dico già che per ogni rettangolo ho montato 131 catenelle um, e a sviluppare il rettangolo in larghezza, e un poncio quindi sono due pezzi sia un avanti in più indietro larghi che poi andremo a cucire sulle spalle quindi ho montato 131 catenelle e lavorerò con un certo il numero 6 se voi volete farlo più largo del mio io poi vi dirò in centimetri quanto mi è venuto largo dovete andare a mettere più catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10 più una catenella che sapete che serve per avere l'inizio uguale alla fine dei nostri giri quindi io ho messo 131 se voi volete farla un po più larga mettete 141 151 o se usate un centro più piccolo quindi un filato più sottile anche in quel caso andate a mettere più catenelle tenendo sempre presente il multiplo di 10 detto ciò io qui ho montato invece 31 catenelle per farvi vedere il motivo e andiamo subito a realizzare il primo giro che consiste nel fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo entro nella prima delle nostre 31 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta mi tiro un po di filo perché altrimenti ok 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle entro nella quinta e vado a fare una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle ricomincio da capo entro nella quinta e vado a fare due maglie alte nella stessa maglia di base una e rientro 2 4 catenelle, 1 2 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1 2 3 e 4, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo do a fare due maglie alte, 1 e rientro 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare le mie ultime due maglie alte. Quindi 1 e 2 in modo tale come vedete che abbiamo all'inizio uguale alla fine. Secondo giro. Una maglia bassissima entro tra le due maglie alte e vado a realizzare le mie 3 catenelle. Che sono la prima maglia alta: una, due, tre. Prendo il filo, rientro dentro tra le due maglie alte, vado a fare un'altra maglia alta: 2 catenelle: 1-2. Vado nell nell'archetto eh, nel, dove ho la maglia alta e realizzo 5 maglie alte, quindi una, 2 3, 4 e 5 2 catenelle 1 e 2 vado tra le due maglie alte ricomincio da capo andando a fare due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia alta e realizzo 5 maglie alte 1 2 mi dirò un altro po di filo 3 4 e 5 2 catenelle 1 2 e di nuovo ricomincio da capo vado tra le due maglie alte realizzo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle 1 2 vado dove ho la maglia alta e realizzo 5 maglie alte una 2 3 4 e 5 2 catenelle 1 e 2 e continua quindi questo per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare due maglie alte tra le due maglie alte una e due in questa maniera. Terzo giro con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie alte, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, vado sulla seconda e realizzo un'altra maglia alta, vado sulla terza e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella terza e maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta, una maglia alta sopra la quinta maglia alta. Catenella di separazione ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte realizzo due maglie alte. Una, due. Una catenella, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta. Vado sopra la terza e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione. Rientro dove ho la terza maglia alta e faccio una maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta sopra la quinta maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo due maglie alte, una, due. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la seconda e realizzo un'altra maglia alta. Vado sopra la terza e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta una maglia alta sopra la, quinta, la quarta maglia alta una maglia alta sopra la quinta maglia alta catenella di separazione vado tra le due maglie alte e realizzo due maglie alte una e due mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro con una maglia bassissima mi porta all'interno tra le due maglie alte e di nuovo ad affare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta Rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 2, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta, e realizzo una maglia alta non chiusa, vado sopra la seconda maglia alta, e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado sopra la terza maglia alta, e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie, le 3 maglie alte insieme 3 catenelle 1, 2, 3. E di nuovo, vado nel gruppo successivo di maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa sopra la prima, una maglia alta non chiusa sopra la seconda, Oops. una maglia alta non chiusa sopra la terza, chiudo le tre maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi, vado tra le due maglie alte, realizzo due maglie alte, una e rientro due. 2 catenelle 1 2 vado dove ho la prima maglia alta realizzo una maglia alta non chiusa vado sopra la seconda maglia alta realizzo un'altra maglia alta non chiusa vado sopra la terza maglia alta realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le 3 maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la prima maglia alta realizzo una maglia alta non chiusa vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa Vado nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Ricomincio da capo. Quindi vedete già si sta formando il nostro cuore. Quindi facciamo la fine del giro. Vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle. Vado dove alla la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda una maglia alta non chiusa sopra la terza chiudo le tre maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'ultimo gruppo di tre maglie alte vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima una maglia alta non chiusa sopra la seconda una maglia alta non chiusa sopra la terza chiudo le tre maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 e termino il giro andando a fare due maglie alte all'interno delle due maglie alte una e due abbiamo terminato così anche il quarto giro quinto giro con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta rientro dentro un'altra maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separano i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado nell'archetto di due catenelle di 2 maglie alte e ricomincio scusate vado tra le due maglie alte e ricomincio da capo quindi vado a fare 2 maglie alte 1 2 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separano i due gruppi di 3 maglie alte entro nella seconda e vado a fare una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo quindi vado tra le due maglie alte realizzo 2 maglie alte una e due 4 catenelle una 2 3 e 4 vado nell'archetto di 3 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta 4 catenelle 1, 2, 3 e 4, e vado a terminare il quinto giro andando tra le due maglie alte facendo 2 maglie alte una e due. Quindi questo è il nostro bordo eh, che abbiamo fatto per poter realizzare il nostro rettangolo. Uh, vedete, sono fu usciti fuori questi splendidi cuori. Adesso andiamo a fare il sesto giro, che è il giro che andremo sempre a riportare ripetere naturalmente poi ve lo farò rivedere anche rifatto il secondo perché comunque qui abbiamo una base diversa e quindi quando lo andremo a rifare verrà un po diverso ma giusto leggermente quindi andiamo a fare il nostro sesto giro con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto tra le due maglie alte e vado a fare le mie due maglie alte quindi 3 catenelle che sono messa prima maglia alta rientro un'altra maglia alta prendo il filo entro nella seconda catenella e realizzo una maglia alta prendo il filo entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta Due maglie alte sopra la maglia alta una e due E di nuovo una maglia alta nella seconda catenella una maglia alta nella terza catenella e si ricomincia da capo quindi due maglie alte tra le due maglie alte, una e due. Una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella. Due maglie alte sopra la maglia alta, una, due. Una maglia alta sopra la seconda nella seconda catenella. Una maglia alta nella terza catenella. da capo quindi si va a fare questo per tutto il nostro giro quindi vado a terminare il giro andando a fare due maglie alte tra le due maglie alte una e due una maglia alta nella seconda catenella una maglia alta nella terza catenella due maglie alte sopra la prima maglia alta una e due una maglia alta nella seconda catenella una maglia alta nella terza catenella termino il giro andando a fare due maglie alte tra le due maglie alte una e due come vi ho detto adesso questo è il giro che andremo sempre a ripetere ma faccio vedere come lo andiamo a ripetere come sempre facciamo una maglia bassissima e ci portiamo tra le due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo un'altra maglia alta andiamo direttamente nel gruppo successivo di due maglie alte andiamo tra le due maglie alte facciamo due maglie alte una e due di nuovo andiamo nelle due maglie alte che abbiamo fatto sopra la maglia alta e di nuovo tra le due maglie alte andiamo a fare due maglie alte una e due andiamo nel gruppo successivo di due maglie alte e di nuovo tra le due maglie alte andiamo a fare due maglie alte una e due e si ricomincia da capo 2 maglie alte tra le due maglie alte ora quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere andremo a fare sempre 2 maglie alte tra i due gruppi di 2 maglie alte fino ad arrivare alla lunghezza necessaria non la voglio fare non le vo non voglio fare il poncio troppo lungo quindi naturalmente io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro in modo tale da dirvi comunque in larghezza e in altezza alla fine quanto mi è venuto ogni rettangolo e poi vi farò vedere come andarle a cucire insieme perché vi ricordo che dobbiamo fare due rettangoli uno per il davanti e uno per il dietro ho terminato i due rettangoli vedete qui abbiamo il nostra striscia di cori e qui il giro sempre ripetuto allora io ho lavorato in questa maniera alla fine il mio rettangolo è lungo quindi da qua a qua 88 centimetri mentre è alto ve lo faccio vedere 35 centimetri e quindi ripetiamo il mio non è molto lungo a ah, lungo perché non volevo che mi arrivasse ai fianchi volevo che mi arrivasse un po prima proprio perché questa deve andare sopra la maglia quindi voglio che si vede anche la maglia sotto quella che abbiamo fatto sempre con gli strisci del codicore. cuore e per quanto riguarda poi i due rettangoli sono andata a cucirli insieme per le spalle partendo dall'esterno verso l'interno sono andata a cucire per 37 centimetri che sono quindi l'unione di 17 gruppi di maglie alte sia avanti che dietro cosa da quest'altro lato per quanto riguarda invece sotto l'ho lasciato aperto ma sono andata a cucire qui lateralmente per creare quindi lo scalfo per le maniche per 19 cm in modo tale appunto da lasciare un bello scalfo qui largo in modo che se vogliamo indossare il poncio anche sopra una giacca possiamo farlo tranquillamente quindi ripeto il mio, eh, i miei due rettangoli sono lunghi 88 cm e alti 35 cm le cuciture che ho fatto per le spalle sono di 37 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno lo scollo è bello largo e per quanto riguarda la cucitura qui laterale ho conosciuto cus per circa 19 centimetri quindi diciamo l'intero bordino più 1 2 3 4 e 5 giri di um, gruppi di maglie alte detto ciò non farò nient'altro perché come vedete il bordino sotto è molto carino quindi non c'è bisogno di rifarlo, non farò nessuno scollo perché non mi va di farlo Mi piace così come è venuto Quindi non farò un, né un collo alto né niente Quindi anche il nostro poncio cuore d'inverno è terminato